Mi è appena arrivato questo trasmettitore digitale per chitarre basso, il NUX V5RC. È un trasmettitore appunto digitale che lavora su 2,4 GHz e, ed è veramente comodo. La cosa che lo contraddistingue da tutti gli altri è il fatto di avere questa scatolina con base di ricarica. Quindi quando io vado a inserire dopo il concerto, la pipetta nella base di ricarica volendo posso far partire poi la ricarica guardando da qua schiacciando cioè abbiamo quattro lucini che mi dicono eh, qual, qual è l'autonomia della ricarica e va a ricaricarmi due, le due pipette una la vado ad inserire nella chitarra o nel basso e l'altra vado a inserirla dove voglio andare nell'amplificatore piuttosto che in una, in una, in una DI eh, devo dire che è veramente ottimo il sistema eh, di trasmissione e, è perfetto perché è digitale quindi eh, mantiene veramente molto alta la qualità eh, devo dire anche il pairing è molto molto veloce quindi basta accenderlo proviamo un attimo L ho cliccato se ne accendo solo uno allora quando è verde vuol dire che ha già effettuato il pairing. Posso metterlo in mute schiacciando e diventa rosso. Quindi se devo staccare e riattaccare lo metto un attimo in mute poi riclicco. E se lo inserisco nella base di ricarica eh, acceso lui va a ricaricarsi altrimenti se lo metto spento lui si, si adagia qua e poi quando voglio ricaricarlo allora clicco da qua oppure, oppure lo accendo se lo lascio acceso dentro che è ricaricato eh, oppure dopo 10 minuti di inattività lui si spegne automaticamente preservando quindi la, la batteria questi sono tutti veramente pregi, soprattutto questa scatola è molto comoda, la puoi inserire nel, nella custodia del, del, del tuo basso. Eh, veniamo al lato negativo, purtroppo ne ho riscontrato uno, cioè eh, viene dato su bassi attivi come perfettamente funzionante, mentre io su tre bassi attivi che ho provato, su due... Uno Stingray e un, um, un Sadowski in New York, uh, in attivo, invece, mi dà un ronzio di fondo, che d'altro lato devo dire che ai, ai fonici con cui ho avuto a che fare, non hanno, mh, uh, sono riusciti comunque a toglierlo lavorando sulle frequenze, quindi non è fastidioso più di tanto. Però, uh, essendo che pubblicizzano che è perfettamente funzionante con tutti i sistemi, di bassi attivi, eh, fate attenzione perché comunque purtroppo non è così. Bene, eh, se può interessare in futuro potrei fare un video in cui comparo questo NUX con il relay, magari andiamo su Logic, vediamo, vediamo le tracce e eh, il, il segnale che vanno a produrre eh, e insieme ancora anche lo, lo, il, scusami, lo Sure, grazie a Daniele Morasso, questo qua, col suo ricevitore a pedalino. E possiamo fare un test comparato volendo anche con un cavo. Ho comprato questo fantastico cavo della Reference, un cavo da 80 euro, decisamente troppo per le mie tasche, ma molto molto bello. Cambia veramente il suono del basso anche rispetto a un altro cavo. Magari possiamo fare qualche prova comparata. Se interessa, scrivetemelo nei, nei commenti, facciamo ancora vedere una volta questo fantastico. Nux D5RC Ciao